Vediamo oggi di imparare a leggere l'ora. Il quadrante dell'orologio è composto da 12 numeri, che vanno dall'1 al 12. Ha poi due lancette. Quella rossa, più corta, segna le ore. Quella lunga, azzurra, segna invece i minuti. Il movimento delle lancette segue la direzione indicata dalla freccia nera. Tra un numero e l'altro noi vediamo tanti puntini. Questi puntini indicano i singoli minuti. Quando la freccia azzurra compie un intero giro del quadrante, vuol dire che è trascorsa un'ora. L'orologio si presenterà quindi in questo modo. La lancetta delle ore sarà posizionata sul numero 4. Mentre quella dei minuti sarà ritornata nuovamente nel punto di partenza. Cercheremo adesso di leggere l'orologio in orari diversi. La lancetta delle ore, in questo caso, segna il numero 6, mentre la lancetta dei minuti è posizionata in questo modo. Il punto di partenza, come abbiamo detto prima, del nostro quadrante, è sempre il numero 12. Se noi andiamo a contare i puntini che corrispondono ai singoli minuti, vedremo che la lancetta azzurra ha percorso 10 minuti. Questo orario si legge 6 e 10. Se invece troviamo la lancetta rossa... Puntata sul numero 12 e la lancetta azzurra sul numero 6 questa ora si legge 12 e 30 minuti oppure 12 e mezza la lancetta azzurra infatti ha percorso mezzo quadrante cioè mezz'ora vediamo ora l'orologio con la lancetta rossa che segna il numero 10 e la lancetta azzurra che segna il numero 2. Poiché la lancetta dei minuti è sempre partita dal punto 12 dell'orologio, questo orario viene letto come 10 e 10 minuti. Il tragitto infatti compiuto dalla lancetta azzurra che segna i minuti è questo. Nell'altro quadrante andiamo invece a vedere un'altra situazione particolare. Le tre, poiché la lancetta delle ore segna le 3. e 45 minuti. Poiché la giornata intera dura 24 ore, dobbiamo ricordarci che l'orologio indica invece solo la metà, cioè 12 ore. L'orario indicato nell'orologio di destra, cioè le 8 in punto, può essere letto anche per le ore serali come ore 20 in punto. basterà semplicemente aggiungere il numero 12, cioè le 12 ore mancanti, al numero indicato dalla freccia rossa. 8 più 12, infatti, è uguale a 20. Riassumendo, quindi, possiamo leggere l'orologio O come 20, in punto o come 8 in punto. L'orologio a sinistra segna le 12 e 45 minuti che possono essere lette anche come 12 e 3 quarti. L'orologio di destra invece indica le 12 e 15 minuti che possono essere lette anche come 12 e un quarto.